Sono Laura Antichi, vi voglio presentare Rubric Maker per realizzare delle rubriche valutative da aggiungere ai compiti degli studenti. Il sito è rubric-maker.com, è in inglese ma potete anche scegliere la traduzione. Eh, automatica eh, di google traduci in italiano lo lascerò in inglese mi è più comodo e eh, ti dà la, la possibilità di costruire delle rubriche per la scuola primaria la elementare la mh, scuola media e la eh, scuola superiore e, e eh, è possibile utilizzare degli esempi e vedere come sono state realizzate le rubriche, lo vedete qui sotto il titolo del Create Rubric. E poi nella mia piattaforma ci sono alcuni siti che permettono di vedere come sono state create con successo delle rubriche nelle classi. L'importanza di utilizzare le rubriche è evidente perché gli alunni possono, nel momento in cui hanno l'assegnazione del compito, visualizzare le modalità con cui saranno valutati e sapere quello che devono fare. Andiamo ora a creare la nostra rubrica, create a rubric, il titolo, mettiamo il titolo, presentazione multimediale, il livello lo scelgo per la scuola superiore, quindi I, make, Potrei anche sceglierlo come vedete con uh, Middle uh, Elementary e uh, Primary uh, School, vado in Make, hi. e uh, qui ho l'interfaccia che posso compilare. La prima uh, cosa che uh, voglio uh, fare è quella di andare a um, uh, modificare. Mh, le proprietà della rubrica in Edit Rubric uh, Properties. Posso uh, qui um, modificare i livelli di uh, questa uh, presentazione. E ad esempio, in Novice posso trasformarlo in. Uh, Iniziale, secondo livello posso scrivere base, nel terzo livello scrivo intermedio, quarto livello avanzato. Vado ora a, a modificare la mia eh, rubrica, vedete che comunque qui ho il title, quindi è stato inserito il livello e l'ordine che può essere eh, decrescente o, eh, o eh, ascendente. Vado a modificare la mia rubrica, aggiungo una riga, vedete che mi ha già messo eh, i livelli che ho eh, modificato, Vado a scegliere un topic, ehm, posso scegliere media, ma ehm, e poi vado a scegliere il component, il component sarà creatività e originalità. Ma dal momento che il titolo risulta in inglese nel custom component ho la possibilità di eh, cambiare il, il nome e quindi metterò creatività e originalità. io vado a riprendere la mia rubrica e um, vi dà nel momento in cui uh, mettete il component già la descrizione dei livelli di quello che io avevo chiamato avanzato, intermedio, base, iniziale. Ora eh, questa mh, eh, eh, queste descrizioni dei livelli possono essere naturalmente modificati perché sono in, in inglese o, o usate un traduttore, il traduttore di Google e eh, modificate il testo oppure lo riscrivete, ad esempio in avanzato io eh, posso inserire Sempre eh, prendendo spunto dal testo che è inserito, posso scrivere invece, ha fatto ampio uso di fotografie originali, illustrazioni, suoni, filmati, eccetera, sa combinare elementi multimediali, eh, multipli per creare un grande effetto. Vado ora a modificare gli altri eh, livelli. Ecco, ho modificato i livelli e la loro descrizione. Nella description, nella parte sinistra, posso eh, modificare anche qui. Ad esempio, eh, posso scrivere usare i media. in modo originale e coinvolgente ok poi aggiungo un row me l'ha aggiunto e um, nella checklist posso cambiare anche la checklist posso aggiungere que questa description copia vado a scegliere un altro topic Uh, questa volta uh, sceglierò, uh, sceglierò Oral Presentation. Nel component uh, scelgo una delle voci, Audience. Uh, invece vado nel custom, uh, custom component e cambio uh, il componente audience scrivendo quello che voglio, ma eh, scriverò io eh, presentazione: eh, coinvolgere il facciamo coinvolgere il pubblico. ed interagire fatto e anche qui adesso eh, andrò a modificare la mia uh, rubrica per i livelli e per quanto riguarda la oral presentation che mi è, sempre mi viene restituito in inglese e quindi lo devo trasformare in italiano per il livello avanzato scrivo file di conversazione basato sul feedback del pubblico risponde alle domande e commenti del pubblico con calma ed eloquenza coinvolge il pubblico per la durata della presentazione riesce a mantenere l'interesse del pubblico vado ora a eh, compilare il livello intermedio volume ritmo ed entusiasmo sono adeguati più delle volte risponde con accuratezza alle domande del pubblico e ai commenti riesce a mantenere l'interesse del pubblico Vado a modificare ora il livello base, scrivo il presentatore talvolta è chiaramente a disagio nel rispondere alle domande, lo stile della conversazione è un po' faticoso, visibile lo sforzo per mantenere l'interesse del pubblico. Vado ora a modificare il livello iniziale. non ha adattato lo stile del parlato in rapporto alla reazione del pubblico, non riesce a rispondere alle domande del pubblico, il presentatore non ha fatto alcuno sforzo visibile per mantenere l'interesse del uh, pubblico. E quindi ho compilato tutti i livelli e uh, due uh, criteri, per la presentazione eh, multimediale. Vado ora, posso andare, vedete che ho compilato tutto, posso cliccare su Finish, posso aggiungere naturalmente altre, altri criteri e eh, vado a, a vedere ora. Eh, vado a modificare ancora la mia rubrica presentazione multimediale e um, posso andare a vedere la mia rubrica come um, l'ho realizzata rubrica. vedete questa è la rubrica che ho realizzato e um, posso um, eh, finisce il eh, checklist oppure eh, ecco vedete che qui non avevo eh, cambiato eh, quindi il sottotitolo vado a quindi a cambiarlo nel secondo criterio coinvolgere il pubblico ed interagire vado a modificare edit rubric ok eh, e nella description modifico e scrivo, interagisce. Interazione in generale, con il pubblico. Quindi vado finish editing vado a riprendermi la rubrica vado ora a rubrica questa è la rubrica e vedete che adesso compare la ehm, la sottotitolazione del secondo tutelio in italiano posso a uh, uh, questo punto uh, finisci uh, il uh, checklist posso qui uh, print rubrica Posso eh, rivedere la eh, checklist, edit la rubrica, edit eh, rubrica proprio, in ogni momento cancellare la rubrica che ho appena creato. Quindi in ogni momento posso tornare indietro per eh, rimettere a posto la mia rubrica. Vado ora in eh, print rubrica mi dà la possibilità di aprire in Acrobat la rubrica che ho eh, appena predisposto posso eh, scaricare la rubrica con eh, questo il, la freccia in alto oppure Posso stampare la rubrica stessa se volessi fare un lavoro manuale, mi conviene scaricare comunque la rubrica che ho appena realizzato sul mio computer, salva come fa il PDF e quindi la mia rubrica è stata a questo punto eh, salvata. Ecco fatto, volevo... Eh, Volevo anche andare a vedere qualche esempio, prima di chiudere, della Primary eh, school, andiamo eh, il, invece nella Secondary eh, School Research Project, e vedete che qui avete la, una, la rubrica già compilata e abbastanza complessa con un sacco di uh, criteri che naturalmente la potete, la rubi, rubrica prendere come esempio da modificare perché uh, come vi compare è in, in inglese. Ecco, vi saluto e buona giornata.